Allora, doveva essere il, il secondo intervistato, forse perché sempre all'ottica di quel fil dopo il professor Sgueo visto che quel giorno di marzo era nato diciamo così, una bella sintonia e da allora eh, noi di noi, prima era ancora Rexando, abbiamo chiesto a Lorenzo di innanzitutto di venire a San Donato. Perché, diciamo così, Milano ormai è diventato uno di quei, si dice in inglese, place to be, eh, di quei posti dove veramente negli ultimi anni è, è nata una, una crescita tumultuosa, ma, ma più che una, diciamo, una crescita fisica, anche una, una crescita energetica, una eh, crescita di desiderio da parte di, di, di cittadini, di, di andarci, di viverci, di viverla, penso che gli ultimi cinque anni, dato sul fatto che Milano si è diventata una, una città più eh, visitata da parte dei turisti di Roma, dica tutto, cioè chi è stato a Roma sa che è una città meravigliosa, ma al giorno d'oggi bisogna anche metterci quei contenuti di vita vissuta, paradossalmente anche il leggere su una, su una pensierina che un tram arriva in un certo orario e vederlo arrivare veramente, e quindi la qualità di vita che si può riscontrare adesso a diciamo, Milano è cresciuta talmente tanto che quindi abbiamo detto a un amministratore di una giunta così importante di staccarsi un po' a dominare e di venire a San Donato. Tu sei stato molto gettile, tu hai detto di sì, e stasera finalmente diamo, diamo corpo a, diciamo così, a, questo, a questo incontro avvenuto in marzo. In realtà avevamo avuto un incontro precedente, abbiamo avuto un incontro nel novembre dell'anno scorso, e ehm, forse eravamo un'unica realtà non fanno l'attesa che era venuta a, insomma, a chiederti conto, a interagire, a disturbarti anche su un progetto partecipato, eh, c'era questo incontro in una, in una scuola di via, di via Feltre e tu molto, molto gentilmente siamo, di, siamo ricevuti, hai parlato con noi e ti avevano già contattato. Ecco, ehm, Questo qui è un po' dire, il discorso in generale che vorrei fare con te. Eh, per inquadrare chi è che sei, anche per magari chi non ti conosce, io partirei nel 2011. Tu nel 2011 eri il presidente o il, il, il coordinatore, mi sembra anche come Fiorello, no? il, il comitato Scientific. il scientifico del Comitato. Milano si muove. Eh, si dice sempre che dire, quando uno entra, entra in politica, beh, tu naturalmente ci già dentro, però spesso e volentieri si buttano i sogni, poi quello che viene, soprattutto in un paese come il nostro, tutto grasso e cola, se si riesce a fare il 20-30% di quello che si programma, è così. Beh, direi che se uno legge i punti che, che vi eravate proposti di, di portare a termine come anno si muove, beh, direi che dal punto di vista personale è stata una, diciamo, una bella vittoria. Se si vuoi arricchare i punti e se vuoi arricchare che cosa portato a casa. Comitato grazie, innanzitutto buonasera. Il Comitato Milano si muove era un comitato che metteva insieme diversi soggetti della politica e dell'associazionismo per ragionare su una visione di trasformazione urbana in senso sostenibile, ecologico, ambientale eh, di Milano alla vigilia di fatto delle elezioni del 2011, c'erano i mezzi radicali a cui appartengo, i verdi, la Lega ambiente, eh, i genitori anti tanti soggetti che hanno promosso un pacchetto di 5 referendum che era di fatto un programma complessivo di eh, visione di trasformazione urbana eh, che prevedeva eh, l'istituzione eh, della tariffazione per l'ingresso con eh, le auto private al centro di Milano quella che poi è diventata l'area C però all'epoca eh, indicavamo l'obiettivo, certo eh, la, la misura ma eh, finalmente i è... santolantesi sanno chi è, chi è responsabile, chi è responsabile? No? È responsabile. Sì, perché lì dentro c'era l'estensione del teleriscaldamento in ambito di, ehm, in ambito di energia dei, di riscaldamento delle, delle, delle abitazioni, c'era tutta una questione di potenziamento del, del trasporto pubblico, c'era la visione del recupero e riscoperta e riapertura del patrimonio dei migliori milanesi come elemento naturale, riscoperto elemento naturale a Milano c'era cioè la trasformazione dell'esposizione di Expo eh, in un grande parco e devo dire forse questo è veramente eh, il punto su cui si può dire che vabbè, eh, lì non c'è stata partita nel senso che il quesito recitava volete conservare il grande parco agroalimentare che ci sarà per Expo, che avevamo la vigilia di Expo, eh, Expo è cambiato nel suo DNA profondamente, nel senso agroalimentare non c'è stato per l'esposizione eh, internazionale conseguenza non è stato conservato, oggi ha preso tutte le altre strade. Su tutte le altre questioni devo dire che quei referendum mettevano delle scadenze molto ravvicinate, perché si parlava entro il 2015, entro il 2018, quindi a due o tre anni, con i tempi della pubblica amministrazione che ho imparato a conoscere meglio una volta entrato dentro, cioè forse doppio tripli rispetto a quelle che sono le più rose aspettative, nel senso che non ci sono cose che riescano a fare in meno di 8-10 anni se sono dei progetti grossi e ambiziosi. però conoscendo la lentezza ma anche l'inesorabilità dell'amministrazione che non sono determinate, devo dire che per il Rai programma è stato portato avanti e se oggi prendiamo l'elenco di tutte quelle cose, Praticamente possiamo dire che a distanza di quasi un decennio eh, le cose sono andate esattamente come le avevamo eh, intuite. Ma ecco, per dirti chi è responsabile, in questo caso si può dire che il responsabile più che il comitato sono stati i cittadini. Cioè, noi siamo riusciti ad imporre una forte visione di cambiamento attraverso l'attivazione dal basso di strumenti a disposizione all'interno degli strumenti regolamentari, dello statuto del, del comune di Milano. Che hanno fatto forza alla politica per portare avanti dei provvedimenti che erano potenzialmente molto impopolari, cioè l'idea di mettere una tassa sull'autoveicolo. Eh, diciamo chi, chi te lo viene a dire in campagna elettorale? Magari te lo fanno il gi giorno dopo, una no. volta no? eh, non certo prima. Invece lì ci furono oltre a mezzo un milione di cittadini milanesi che andarono, ecco, forse quello sul, sull'area C è stato quello della differenza degli altri che ottennero dei risultati tra il 90 e il 98%, quello più basso, 75% di favorevole, ma comunque una valanga di voti. Quindi, per dire, la responsabilità e la competenza e, diciamo, anche eh, il livello di responsabilità delle persone quando messe davanti a una visione chiara e spiegata e dettagliata dà forza alla politica per riuscire a fare veramente delle cose dirompenti eh, e eh, di fatto dopo quell'esperienza, insomma, io sono andato avanti a portare avanti queste cose, è stata un po' quella che ci ha consentito sullo slancio di quell'esperienza anche di continuare e di arrivare oggi ad occuparmi dall'altra parte se vogliamo dell'attivazione di strumenti di partecipazione che consentano ai cittadini di avere gli strumenti per poter proporre, eh, essere consultati, dire, decidere sulla conduzione eh, del, della vita, delle decisioni del, dell'amministrazione. Comunque già all'epoca quello che mi muove con Fiorello e gli altri che contribuirono a quella stagione era che l'ambiente già dieci anni fa ci dice, già 30, però già c'erano delle maggioranze consapevoli che era lì che si giocava eh, diciamo, la sfida del futuro perché dopo neanche un anno ci furono eh, o forse neanche dopo pochi mesi eh, le elezioni comunali a Milano e eh, Pisabia che bene o male aveva sposato un po' questa visione del referendum eh, in quella fase eh, insomma, vinse le elezioni Letizia Moratti che aveva la spinta del, da, da sindaco uscente aveva puntato tutta la campagna sulla questione della sicurezza, la sicurezza non ha pagato in quel caso, poi sono usciti anche dei sondaggi che effettivamente confermavano come invece i cittadini erano consapevolissimi che, che l'ambiente era il terreno di sfida e quindi premiarono chi su quel terreno aveva deciso di uh, provare a porre delle soluzioni. Io vedo nella tua slide eh, forse un'azione concreta, no, un concreta di quello in cui stai parlando, mm, patti di in collaborazione. Allora, io se ho letto bene i cittadini che hanno partecipato al bilancio partecipativo, so dire, mh, cioè, non so se è stata fatta una, una media o nell'ultimo, sono 27.000? Sì, sono circa 30.000, Un 30 percorso lungo sei mesi, otto mesi, quindi diciamo a seconda delle varie fasi... Ecco, varie sì. però, ecco diciamo che noi abbiamo avuto tre bilanci partecipativi, ma la domanda è, uno prende la massa di cittadini che c'è a Milano, cioè tu personalmente su Milano cosa parliamo? Un milione e mezzo. Un milione di votanti, quindi il 3% della popolazione elettorale di Milano ha partecipato. Ok, a ecco, diciamo questa è una, una sfida vinta, una sfida può essere migliorata sicuramente sì come che, che vivi queste percentuali ah, allora innanzitutto è un progetto di ricerca curato con l'università degli studi di milano il dipartimento di informatica di, che ha dato vita alla fondazione rete civica milanese eh, che ha fatto un progetto di ricerca per capire chi è che partecipa a questo genere di cose, come fare a stabilire degli ambienti e degli ecosistemi di partecipazione digitale, quindi abbiamo tantissimi dati su chi sono e come hanno partecipato a questo bilancio partecipativo. I dati ci dicono che non c'è una distinzione di genere, 50-50 più o meno, sul, eh, sulla partecipazione, non c'è neanche tanto una grande... Eh, diciamo gap rispetto agli strumenti eh, digitali, nel senso che dove sono progettati bene gli strumenti digitali sono anche accessibili, soprattutto se li accompagni a delle modalità di assistenza, di avvicinamento, di eh, spiegazione, di facilitazione, che è insostituibile, eh, perché non è che possiamo chiudere canale tradizionali e dire imparati ad usare il computer verso il digitale, bisogna accompagnarlo, ma se fatto nella debita eh, misura questo non è stato un problema. Quello che invece abbiamo registrato come un grosso gap è stata la partecipazione delle, fa, delle, delle fasce marginali della popolazione. A Milano ci sono il 20% di popolazione immigrata eh, e devo dire che qui siamo sotto, sotto l'1% di questi 28.000 che eh, ha partecipato a, ad una cosa, a un progetto di questo genere. Questo ci costringe e tra l'altro eh, se andiamo a guardare i dati del... del rispetto alla fascia di istruzione, diciamo che oltre il 50% invece eh, sono i diplomati e i laureati, quindi diciamo assolutamente non sovrapponibile a quella che è la composizione dei cittadini e delle, delle del Comunità. Io da un lato lo considero in ogni caso un'esperienza di successo, perché è stato una, uno strumento su una città grande, io so che a San Donato le percentuali di partecipazione su tutta la popolazione sono molto più alte, sono due cifre, e questo da un certo punto di vista è più facile in realtà diciamo più piccolo in realtà grossa io considero comunque una cosa positiva perché è stato progettato soprattutto per dare un luogo di espressione a quelle realtà che avevano già in tasca delle progettualità e avevano voglia di proporle e realizzarle insieme all'amministrazione specificamente l'associazionismo, il comitatismo, i gruppi di pressione che organizzano idee e consenso sul territorio, questi hanno partecipato in massa e questi hanno avuto un canale di interazione. Per poter andare oltre dobbiamo iniziare a parlare di quello che è diciamo, la sostenibilità della partecipazione, che vuol dire i costi della partecipazione, le competenze, il personale della pubblica amministrazione in grado di progettare e gestire. Eh, anche solo acquistare servizi di facilitazione su queste cose qui e quindi mh, iniziamo a parlare eh, di, di quanto vogliamo metterci sopra su questo genere di, di pratiche. In altri posti, la regione Toscana, la regione Emilia-Romagna hanno fatto dei modelli eh, di sostenibilità basati sul finanziamento pubblico di fatto delle regioni, che sono sicuramente più dotate ai comuni, anche il Comune di Milano ha sicuramente più risorse di quelli più piccoli come San Donato, ma c'è cioè, un tema di sostenibilità, le, le regioni progettano, certificano e pagano i progetti partecipativi, perché per andare ad ingaggiare comunità straniere che magari hanno poca diciamo abitudine, anche dimestichezza eh, alla mm. relazione con le istituzioni, magari sono rifugiati che eh, hanno delle esperienze di, di contrasti forti, con le, cioè nei loro paesi il rapporto, le istituzioni si fanno vivere quando vogliono creare dei problemi e quindi tendenzialmente non hanno piacere eh, ad entrare in un rapporto quindi, di prima di creare. Di, a, bisogna creare un rapporto con eh, i cosiddetti gatekeepers, quei con, con rappresentanti community leader, o che è una cosa che impiega molti anni, impegna eh, Questione di rapporto della fiducia è qualcosa che va anche molto oltre la questione della cittadinanza digitale, che agevola, ma forse eh, diciamo, è l'ultimo tassello di un percorso che eh, è, è molto lungo. Però tutto questo eh, è basato, ruota tutto sommato in corso, intorno al concetto di fiducia e quello che devo dire è stato gran, il grande insegnamento per i 30.000 che hanno partecipato, ma soprattutto per i funzionari del Comune di Milano. È stata la grandissima crescita collettiva che c'è stata nel mettere insieme a lavorare fino al tavolo la competenza civica eh, dei cittadini che conoscono il proprio territorio, le proprie esigenze e sanno come tramutarle in, so in provvedimenti efficaci eh, per risolvere i loro problemi e portare avanti i loro obiettivi e il sapere tecnico che ha dei livelli, deriva dalla legislazione, di complessità che veramente è dominio, non dico di pochi, ma eh, di persone che, che lo sanno fare in maniera molto competente. L'incontro di queste cose ha creato veramente una nuova consapevolezza, un nuovo modo di fare amministrazione, amministrazione condivisa, amministrazione aperta, che ci mette in una nuova prospettiva. Allora, Quattro minuti, io ti do quattro minuti per, per due cose. Uno, innanzitutto questa non è una serata di diciamo, boscate, quindi come Fiorello ha detto cosa pensa, come il Comune di Milano sta sviluppando il, il tema degli, degli scali ferroviari, io ti do il diritto di, di replica e di perorare anche la, la causa credo che credo tu abbia sposato. E un'altra cosa, mi sembra che il, il, il, il bilancio partecipativo di M Milano non potesse essere fatto né a cavallo di due zone diverse né soprattutto con i comuni limitrofi. Noi eravamo venuti lì appunto per perorare la causa di un collegamento tra San Donato e Milano, tra l'altro che arrivasse fino in città Stubi. Ti chiedo uh, se questa, diciamo, visione di, diciamo, questa visione interconnessa anche tra municipalità diverse potrebbe essere un upgrade rispetto a quello che voglio fare? Sicuramente diciamo, il rapporto tra Milano e San Donato è iniziato dal fatto che le dimensioni dell'abitare e della proiezione del territorio dei cittadini sono diverse rispetto a quelli che sono i perimetri amministrativi delle nostre realtà, cioè Milano va ben oltre i confini di Milano e San Donato diciamo, ha un rapporto necessario con Milano e con gli altri comuni che gli stanno intorno per cui ci servirebbe molta più collaborazione ma non è solo nella, diciamo, nella, nel, nel, nel voler fare nel, o, insomma, servirebbe proprio a livello normativo degli strumenti per poter collaborare Guarda, che noi usiamo il bilancio del comune di Milano per fare degli interventi fuori del confine di Milano è una cosa tutta da, da, da vedere da, da studiare sul fatto della della fattibilità se non all'interno di accordi particolari dove si riconoscono sì, le cose. Penso alle metropoli metropolitane, sì, dove si sono, sono dei veicoli eh, dove ognuno mette una parte, si trovano degli accordi negoziali. Sono, non sono cose assolutamente semplici, da un lato noi abbiamo l'interesse che le persone arrivino in metropolitana e non in, in macchina perché poi ci troveremo a dover gestire il problema della sosto, dell'inquinamento sotto casa e quindi avremo l'interesse a pagare le metropolitane fuori, dall'altro però c'è anche da dire che poi anche i comuni che hanno i cittadini dovrebbero occuparsi dei loro cittadini e quindi partecipare a queste spese Diciamo, quando sono sotto casa magari mi vengono a prendere per la strada del biglietto eh, di corsa singola a 2 euro perché i cittadini del Comune di Milano hanno visto un aumento, però quelli di San Donato e degli altri adesso con hanno calato il 30% a spese sì. del, del contribuente milanese se vogliamo l'abbonamento per quelli che non sono cittadini milanesi i nostri elettori che vogliono prendere un abbonamento annuale per venire, quindi diciamo un po' questa visione eh, Comunque si tratta, secondo me, e qua apre un grandissimo discorso, di ripensare i livelli della rappresentanza eh, locale, cioè tutta la questione su, del, del fallimento della, della legge del Rio e de, delle città metropolitane che di fatto hanno ucciso le province senza, creando un vuoto perché le città metropolitane non, non fanno quello che dovrebbero fare di creazione di ambienti ampli di, di governance del territorio cioè l'ultimo, ampliamento della città di Milano è avvenuto nel ventennio quando c'era un'autorità in grado di imporre diciamo, che i confini amministrativi cambiassero oggi la città è andata esplodendo tutto intorno, non c'è soluzione di continuità ma cioè, per riuscire a pensare ad una nuova dimensione di governance provato tanti, non c'è riuscito nessuno tu pensi che questo offre ricevere dovrebbe dire questa cosa, la dici tu meglio di così? No, ma, cioè, bisognerebbe tanti modelli, c'è cioè, chi dice che bisogna mandare i vigili urbani a fare annessione sul uh, comune vicino e vediamo chi la spunta, oppure che, che bisogna spacchettare il comune di Milano nei suoi municipi, e esisteranno i nuovi municipi del sì. comune di Milano all'interno della grande area metropolitana vasta, sul modello di Bruxelles, uh, non è qua che alla fine possiamo discutere queste cose, sono temi anche eh, nazionali. Sugli scali posso solo dire che è un tema che ha abbracciato più di un'amministrazione, cioè viene addirittura l'amministrazione precedente che ha rigettato un accordo sugli scale, Ci sono un sacco di tematiche, anche legali, sulla natura giuridica di queste cose che sono società pubbliche, ma di diritto privato. Per cui, a seconda di come le prendi, bisogna intendersi. Eh, quindi, non mi sono occupato completamente di, di, cioè mi sono occupato di quel percorso eh, di, di coinvolgimento dei cittadini. Eh, che comunque è avvenuta ed è durato più di un anno, più di due anni, più di tre anni e credo addirittura si prendeva dalla vecchia amministrazione un lungo percorso di avvicinamento che eh, con, con le sue caratteristiche e le sue critiche del tutto legittime eh, ha comunque dato la possibilità di esprimersi a migliaia, come dice, decine di migliaia di cittadini su una visione che non è solo contenuta nell'accordo sui riscali ma che fa parte tutto di, di, in modo coerente di un pacchetto di provvedimenti che poi sono arrivate a maturazione nel corso di questa amministrazione che sono il piano urbano della mobilità sostenibile, il piano di governo del territorio, il piano eh, dell'energia sostenibile e quello che andremo ad approvare entro, la fine del, entro i prossimi 12 mesi, il piano aria-clima che è quello che reagisce alla dichiarazione di emergenza climatica e che dovremo sviluppare nei prossimi 12 mesi su un percorso partecipativo potente dove prendiamo Tutte le suggestioni degli ultimi piani, che ho citato, quindi il contributo della mobilità, degli edifici, dell'agricoltura. Adesso l'agricoltura, spesso ce la dimentichiamo o la consideriamo parte della soluzione perché il verde alla fine è bello passeggiare nelle resorgie, nei campi e questo genere. Ma ancora oggi eh, tutta la filiera della produzione alimentare contribuisce al 30% delle emissioni di, di gas primaterranti, il metano degli allevamenti, tutta la questione dell'agricoltura intensiva. E questa cosa, come la mobilità, come l'abitare, è legata fortemente agli stili di vita individuale. Allora, io se posso concludere su questo, un po' tornando anche al referendum, cioè sono stati cittadini che dal basso si sono organizzati, hanno dato il coraggio alla politica, usando strumenti. Formalizzate di partecipazione per ottenere un risultato, così anche sulla questione del clima è giusto il momento della manifestazione, ma bisognerà trovare dei canali istituzionali per riuscire a proporre, portare avanti e dare la forza per dei provvedimenti di cambiamento che sono studiati, approfonditi, codificati e che alla fine dei conti possiamo prendercela con l'amministrazione comunale, con lo Stato, con i governi, con le multinazionali, con le cose grosse ma sono sempre basati su una forte consapevolezza del cambiamento individuale che può avere un riflesso sulle... perché poi alla fine la politica, si dice tanto male, della politica eh, però eh, diciamo, riflette quelle che sono le, diciamo, le, le istanze, ma per una ragione di, di, di interesse, eh. cioè perché uno anche semplicemente per potersi eh, conservare l'istinto di conservazione si è portato a, ad andare dietro a quelle che sono... Eh, diciamo il tema del momento o di questo genere se eh, la questione climatica è la questione del momento non dobbiamo solo chiedere a, alle nostre istituzioni di fare qualche cosa ci sono dei piani complessissimi che sarà un problema da spiegare ma dobbiamo rassegnarci al fatto che il traffico privato va disincentivato e quindi bisogna levare parcheggi bisogna fare la guerra a, a, a, al fatto di avere il di avere la possibilità di arrivare in macchina fin sotto, da, bisogna costruire le infrastrutture di macromobilità, eh, dobbiamo no, cambiare no. il stile di vita a partire dall'alimentazione, cioè, quindi cambiare come ci spostiamo, cambiare come, come mangiamo, sono cose fastidiose per le persone, poi si può usare le cose che dice Gerudo Casguero, l'incentivo, però alla fine... Cioè, dobbiamo, dobbiamo dimostrare che siamo noi i primi, che abbiamo intenzione di vedere un cambiamento e, e poi usare gli strumenti che ci sono per canalizzarlo nei canali istituzionali e fare in modo che possa essere anche accompagnato in modo efficace su dei provvedimenti efficaci. Quindi individui. chiudiamo il tuo intervento dicendo che il nostro titolo cambiamenti urbani e cambiamenti umani è beccatissimo. i cambiamenti urbani e individuali, individuali. pensare all'urbe come anche una somma di individui. Eh, ti faccio solo un commento sull'altra cosa che era la slide che avete visto per un po', la questione dei patti di, di collaborazione. Eh sì, sì, collaborazione, che altro non è che una forma che abbiamo studiato a livello del Comune di Milano per dare la possibilità ai cittadini, anche le, le, ma organizzati in gruppi informali, che hanno sempre di più 88 social street nel comune di Milano, centinaia di comitati, gruppi informali. Ormai la gente non fa più l'associazione, non fa più la fondazione. Si ritrova per risolvere un problema. Quando l'ha risolto, cambia associazione, cambia il nome, quindi non ha neanche un codice fiscale, un rappresentante legale, un conto in banca. Quindi mm. dovremmo cercare di trovare una maniera per riuscire a rapportarci anche formalmente mm. con, con persone che sono completamente libere. Infatti, in collaborazione, approvato a, a maggio. Il Comune di Milano ha già 45 parti di lavorazione, 15 già realizzati, che eh, vedono alleati il Comune di Milano da una parte e i soggetti informali dall'altra per realizzare, realizzare progetti comuni, non solo la cura del verde, da cui nasce un po' questa esperienza, ma anche la gestione di immobili, la gestione di grandi progetti di trasformazione urbana, adesso abbiamo avuto questo progetto di eh, piazze aperte, di urbanismo tattico, eh, dove i cittadini Vanno a trasformare di solito le piazze che sono occupate dalla sosta veicolare privata, via le macchine, riappropriazione dello spazio, arredo urbano, uh, verde, disegnazione. E questo lo fanno: l'amministrazione mette l'assicurazione e i ma i cittadini, quindi dalla, è la richiesta che viene dal basso, di gente che vuole e che se lo realizza. Perfetto, quindi hai, hai usato anche alcune parole che saranno il link per il prossimo. Eh, C'è una prossima persona che verrà a discutere con noi, io ti ringrazio, l'assessore per la partecipazione di di Premier, grazie per aver partecipato.